Ragazzi, sto vedendo Mercoledì Adams che sta facendo robe e... Stiamo attenti! Perché lei è qui. Scusate per questo effetto, ma volevo farlo perché in questa situazione era molto importante. Allora, vediamo cosa c'è in questa casa. Vedete, questa è la mia testa ed è tutto quanto sparso di sangue. Che schifo questa casa. No, no, no, via. Seguiamola prima di perderla perché qua non dobbiamo assolutamente perderla. Si sta avvicinando a quella cesta gigante che effettivamente nelle scorse volte non c'era, ok...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 Ok, qua vedo che c'è tipo una chiave e un codice che probabilmente mi servirà più avanti Questa chiave, vediamo quale stanza apre Queste stanze sono già tutte aperte Il che, vabbè, mi fa dire Ok, um, non è qua il segreto Però forse, ah! qua c'è una botola Ah, ok, questa andava aperta con la chiave Stiamo ben capendo, ragazzi Sì, stiamo ben capendo E eh, adesso saliamo qua sopra Oh mio Dio, raga, la vedete? È lì Aspetta, aspetta, aspetta la vedete? È proprio... È lì, cosa sta facendo? Sta facendo il percorso, vedete? Sta... Ok, è salita, di nuovo. Vabbè, seguiamola. Io non vorrei che però lei ci facesse del male. Cioè, non vorrei che lei, ci, tipo, stesse attirando dentro una sorta di trappola o un qualcosa per farci del male. Perché io me lo aspetto da mercoledì, cioè, nel senso... Ricordatevi che negli, negli scorsi episodi abbiamo visto che questa mercoledì ha ucciso forse Mano. Però, insomma, era probabile che fosse Mano quella, quella roba là. Insomma, che aveva ucciso. era piena di sangue. E. Um, eh, porca miseria, c'è mercoledì. Ok, tranquilli. Va andando tutto bene. Questo è un labirinto, vedo. Vabbè e poi aveva anche ucciso tipo sa, Mi stava anche spiando nello scorso episodio raga Cioè che inquietante Non capisco il comportamento di questa mercoledì Però tutti gli oggetti che riusciamo a prendere da questi percorsi Io direi che li, ci possono anche essere utili Qua io direi di far così oh, Vedete? Raga! Vedete la sua ascia raga? Oh mio dio no, no, no, no, non lo vedo raga che, che ansia che è madonna santa Vabbè però continuiamo perché vedo che sta andando bene Quindi Vediamo cosa c'è Ok, facciamola finire perché non vorrei mai che tipo lei ci vedesse Noi ci nascondiamo tipo qua dietro Ok, lei sta facendo una cosa <ride> lì che non sto esattamente ben capendo Sta guardando, stava guardando una cesta, ok E sta salendo sopra okay. yeah! È salita, perfetto Allora, um, a parte che questo è un archigegno molto strano perché vedete non si può tipo scavalcare si può semplicemente seguire il percorso per arrivare Alla fine appunto di questo percorso E tecnicamente vedo che qua c'è questa cesta Probabilmente era il codice che mi abbiamo fatto prima e tutto quadra Ok, 56, 26 E eh, il codice, giusto, 26 o 23? <ride> aspetta, non mi ricordo 56, 23, ok, come non non... 56, 23, ok, perfetto, ha funzionato Qua c'è una spada in diamante <ride> Ok, però ci sono un sacco, vedete, di Golden Apple Che queste sono bellissime Cioè, sono ottime Ok, saliamo Oh! <gasps> Ok questo è mercoledì eh, gigante ma mi sa che è lo scagnozzo di mercoledì No no no raga no, non ho più fucili Ok perfetto Ok lei se ne è andata pure sopra raga ma che caspita sta succedendo È assurdo tutto ciò Aspetta cosa, cosa sta facendo Perché ha preso, ha preso delle, delle, delle ender chest da quella cassa E poi perché mi ha dato un orologio non ha senso aspetta Vediamo un attimo cosa c'è in questa. Uh, quante robe raga aspetta E qua io non riesco a prendere tutte queste cose Miii è veramente tanto raga qua Ok queste cose mi sa che le devo mettere tipo All'interno de del mio magazzino Vedete vabbè poi dopo ritorno a prenderla Non è adesso prioritario Perché il la priorità adesso è vedere Che cavolo sta facendo mercoledì Ok io sto anche volando e aspettate Faccio da Da lontano perché devo capire bene che caspita sta facendo Cosa sta Perché sta andando vicino a casa mia Qual è il suo scopo, accidenti alle? Oh, ma che cosa stai facendo? Brutta, stupida, psicopatica che non sei altro! Questa è casa mia! È casa mia! Brutta... No, no, no, vai, sta bruciando tutto, sta bruciando... Brutta schifosa! Vieni subito qui! No, non venire, anzi, vai via, perché probabilmente sei molto più forte di me, purtroppo. Vabbè. Ah, Però dai, eh, mettiamo tutte... Eh, spegniamo prima tutto il fuoco. Controlliamo bene che non ci sia altro fuoco, tipo dall'esterno. Vediamo. Ok, no, tecnicamente. Sì, invece, sì, invece. Vedete, ho fatto bene io a controllare che. Non si... Raga, ma mi sa che sta bruciando tutto. Aiuto, aiuto, raga. No, non va bene, non va affatto bene. Non... No, va tutto male, in realtà. Va tutto male, troppo male. Ok, se... ma ha finito, o no? Non capisco. Cioè, basta. e Si è spento tutto, giusto? Ok, Do dove è finita mercoledì? È eh, certo che mercoledì ha proprio un comportamento strano. Ok, chiudiamoci dentro. Non vorrei mai che. Adesso le, le girassero le scatole Sentite, andiamo qua sotto E direi di posizionare, di mettere tutte le cose Che abbiamo trovato nelle casse Perché questo è appunto il magazzino dove io ho trovato le cose Questo jetpack ci può essere anche molto utile Per delle future missioni Magari più utili ehm, Direi di mangiarci una bella mela Perché ce la siamo meritati Guardate quanta vita che abbiamo, fighissimo L'ho trovata, è qua nel villaggio È vicino, praticamente il villaggio, vedete Quella è casa mia, qua c'è il villaggio E qui vedo che c'è che sta uccidendo i villager, ma perché ce l'ha con villager? No, che poi i villager mi servono anche, magari, per fare degli scambi equi. Per fare tipo. Mh, per avere, magari, dei, degli oggetti che mi possano essere utili. Forse per questo li sta uccidendo, effettivamente, ora che ci penso. Aspetta, avviciniamoci di più. Ma, raga, io mi chiedo se io cercassi di ucciderla. Adesso proviamo ad ucciderla. Tanto il totem del non morto. Se lei cerca di uccidermi, io non muoio. Non posso ucciderla. No, non me lo fa fare, vedete? Cioè, è come se fosse una sorta di entità. Ma secondo me non si accorge nemmeno che ci sono io. Scusatemi, perché avete visto. Non, non... Non reagisce al fatto che io la stavo asciando. Dobbiamo capire un modo per farle del male. Perché qua eh, non è possibile che continui a distruggere tutto nel mio mondo. Guardatela, eh. Che diavolo ha in mente? aspetta, dove è finita però adesso? Perché... Ma che caspita sta... No, no, no. Ma brutta, schifosa. No, no, no, no, no. Non si scherza, non si scherza qua. Bisogna correre. Porca. Ok, eh, jetpack, jetpack, jetpack. Via, via, via, via, via, via, via, via, via. via, via. Dove ok sentite uh, Andiamocene tipo Spiamola dall'alto Sta dando fuoco alle case Ma come si permette Questa qua è una pazza Ragazzi se io mangio una mela d'oro Posso tipo picchiarla Una roba del genere Vediamo un attimo se posso Oh Ah vedete che posso Con la mela d'oro Credo di aver trovato un modo per poterla uccidere raga Però mi sa che comunque è difficile Perché comunque non le sto facendo niente Questa ascia fa tanto di danno Vediamo eh Perché Oh ma, accidenti, dai, vieni qua, brutta schifosa E eh no, sta continuando a scappare Però vedete che effettivamente sembra che io Stia avendo un'influenza su di lei, ok Mi sa che forse si può fare qualcosa Con la mera d'oro super caricata Quindi forse abbiamo trovato un modo per poterla uccidere Scrivetemi ovviamente voi le vostre teorie Nei commenti sul perché Mercoledì Adams è così strana E perché si sta comportando in questo modo Dannato, accidenti a lei e alle sue scurregge Scusatemi, io mi sono un attimo girato di scatole perché mi sta distruggendo tutto, mi ha dato fuoco al villaggio, mi ha dato fuoco alla casa. Mi fa i percorsi strani nel mio mondo e le ceste grosse? Non è possibile, assurdo! Vabbè, lasciate like, mi raccomando, e iscrivetevi al canale e ci vediamo ai prossimi video!